Ciao a tutti ragazzi, sì ho dei capelli che sono assurdi ma fa stesso questo è un breve video dove vi volevo dire che allora, innanzitutto forse mh, andrò a rimandare i prossimi video a un po' più tardi perché dovrò, devo ancora organizzarmi e cioè, cioè, ho degli impegni che non posso saltare quindi vabbè quindi li sposteremo arriveranno ma li sposterò poi uno è questa. Questo qui è un display, un monitor portatile che mi sono fatto io. Con tutta la cavetteria, questa qua è una, è una batteria ricaricabile adesso, questo mescopio si incastra. Va benissimo, vediamo se si incastra. Perfetto, non si muove più. Bellissimo perché ho scoperto anche un'altra cosa che non sapevo che non so se gli altri possono farlo Sicuramente ci saranno alcuni che possono farlo altri no Qui ho delle impostazioni dove posso decidere quando si accende Cioè lui rimane sempre acceso ma rimane in, tipo in stand by E Decido quando L'orario in cui accenderlo e in cui spegnerlo Quindi posso dirgli Accenditi, che ne so eh, Ti sto usando adesso e ti spegne ne so, Alle 9 e ti riaccendi domani mattina alle 10 poi ti rispegni di nuovo alle 9 e quindi una cosa molto carina sta qua che risparmia anche corrente no? posti poi se lasciarlo lasciamma gioco Questa è una roba molto carina che mi sembrava va con un HDMI, convertitore VGHDMI, semplicissimo e eh, vero, lo userò anche insieme alla GoPro per vedere bene l'inquadratura poi andrò a fargli comunque un case, insieme a mio amico andremo a stampare un case in 3D decente, ci cioè ha fatto bene con ogni slot in modo che sia tutto coperto, bello nascosto, bello ordinato e forse gli metterò anche una di quelle viti per appenderlo a un cavalletto poi altre cose che mi vengono in mente, sì, allora intanto ehm, sì, come sempre in un mio video prendo sempre in mano qualcosa tipo questi sono dei connettori per il tester comunque vi dicevo allora mh, probabilmente adesso devo vedere come riesco a organizzarmi i video verranno spostati, quindi probabilmente questo sabato forse, non so se uscirà un video, forse uscirà magari lunedì o martedì prossimo, oppure domenica, devo vedere come riesco a organizzarmi, se riesco a organizzarmi bene farli uscire sabato bene, se no usciranno pochi giorni dopo, o domenica, lunedì o martedì, adesso devo ancora bene organizzarmi, come ripetuto più volte. Ricomincerò con probabilmente i video, i video creative dove probabilmente farò il video dove andrò a riassemblare questo monitor. Appena avrò stampato tutti i pezzi, quindi il portabatteria, il porta monitor, il portascheda, il porta VGI, farò ogni roba con il suo slot pronto per portarlo comodamente. E poi altre cose. Mi sembra di no, stavo pensando cosa altre novità ci possono essere. Beh, se avete altre richieste da farmi, fatemi. Vediamo poi se posso esaudire queste richieste. E poi volevo mostrare questa qua, che è una torcia che fa una luce stratosferica. È, un... è una luce veramente potente e è ricaricabile tramite una USB, non micro USB, ma addirittura una USB integrata. Proprio <ride> si carica proprio, si attacca la spina e si carica. Fantastico! la roba così non l'avevo mai vista. Comunque è molto potente, quindi è ottima per la sera. Dovrebbe essere buono, so che vantaggio è. Qua non so c'è scritto 58.000 VW, non so se è il vantaggio, però mi sembra un po' alto. Eh. però vabbè. Poi altre cose, sto, sono comunque, mi sto guardando attorno perché <ride> questa qua l'avevo già fatto vedere la mia GoPro, con cui farò alcuni video. Inizierai tra un po', visto che adesso inizia a esserci caldo, inizierei anche a fare dei video all'aperto, dei video all'aperto poi. sto guardando adesso la schermata di sembra quasi in 3d cioè, sono proprio vabbè ormai sono, sono, sono svampito un po sono un po' svaporito vabbè è sera è sera è sera queste qui sono le non so se riesce a metterla a fuoco vabbè queste qua sono le viti del connettore VGA che io ho tolto perché mi davano fastidio quindi se mi date un connettore VGA <ride> sappiate che gli toglierò questi <ride> altre cose basta, mi pare di no allora eh, probabilmente poi ricomincerò con fare dei video reaction sicuramente poi faremo video creative continueremo con GTA che devo farlo, poi continuerò con minecraft e tutte le serie, due serie due, sì. due serie sì Poi inizierò anche Spore Che è un giochetto molto carino Che dovrebbe essere breve comunque perché Cioè breve insomma Ci sono anche lì un po' di robe da fare ma è molto intuitivo e veloce Quindi si andrà via spediti lì Altre cose che mi vengono in mente, no, no, basta, e se avete richieste lasciatele qua sotto nei commenti, io vi ricordo comunque cercherò di essere puntuale nel caricamento dei video e provo, poi fatemi sapere intanto vi farò poi vedere dei progetti anche con Arduino che andremo a fare perché pensavo di iniziare a cercare degli sketch, già, giusto, delle robe basilari per chi volesse iniziare perché anch'io non lo so usare e quindi impariamo tutti insieme a usarlo e mi pare di aver detto tutto, quindi vi ricordo di commentare, iscrivervi, lasciare dei like e, e un saluto elettrizzante! Sì, ho dei capelli che sono assurdi no, va. adesso vado a mettere un po' di gel ciao